Un altro esempio di rettimento può essere quello in cui io seguo il destino di uno dei miei avi. Perché lo faccio? Perché se questo destino, che magari è anche stato tragico, ha, tra virgolette, funzionato, allora magari inconsciamente credo che funzioni anche per me. E quindi seguo le sue orme, ripeto i suoi passaggi, eh, mi amaro delle stesse malattie, ma tutto questo non serve a alleviare il fardello eh, di chi sto seguendo le orme, ma impedirmi di vivermi la mia vita. Anche in questo caso durante il lavoro posso restituire tutto questo a chi eh, sto seguendo, lasciarlo andare al suo destino, al suo viaggio e andare nella direzione migliore che posso fare, che è quella della mia vita.